Grazie eh, per essere qui, do il benvenuto a tutti e tutti gli ospiti che sono venuti qua oggi. Grazie, e, appunto adesso incomincerà il dibattito che abbiamo deciso di chiamare Capire e Pensare il sistema agroalimentare contro l'agroindustria e, e per iniziare volevamo appunto un po' spiegare le motivazioni che ci hanno portato a selezionare questa tematica. Eh, ovviamente l'agricoltura. ...assume un ruolo cruciale in questo periodo storico che stiamo vivendo, eh, l'agricoltura è uno dei settori più impattati da questa crisi climatica e ambientale eh, che è appunto sulle, su, su, sulla, sulle bocche di tutti insomma di cui parliamo spesso, sentiamo parlare spesso eh, al telegiornale non solo, eh, l'agricoltura però appunto sta subendo questo, questo impatto negativo anche alla luce del, dell'agroindustria che eh, appunto ne determina la produzione. L'agroindustria è uno dei sistemi, è uno dei settori che a sua volta impatta di più il clima e l'ambiente che ci circonda e quindi insomma rientra in un circuito eh, che eh, si autodistrugge, no? quindi appunto l'agroindustria eh, possiamo considerarla come uno di quei, di quei settori che sono stati col tempo sempre più eh, centralizzati, quindi caratterizzati appunto da dei, dai dei monopoli, da un accentramento del profitto che è tipico delle nostre eh, società capitaliste e quindi ci sembrava importante appunto andare ad analizzarlo e andare ad analizzare anche le alternative che si oppongono ad esso. Eh, in questo periodo storico ricordiamo anche che... Eh, le conseguenze di questa crisi capitalistica che si è anche espressa poi eh, con il conflitto bellico in corso ha dato nuova, nu un nuovo impatto anche su sui costi, i fertilizzanti sono aumentati. Il costo dei fertilizzanti è aumentato quindi del 170% per cui i costi eh, di questo sistema si sono poi andati ovviamente a scaricare sulle frange della popolazione più deboli quindi anche e soprattutto in questi momenti di crisi, di conflitto eh, in cui ci troviamo poi questi sistemi centralizzati ve si vedono come eh, fragili e eh, in realtà insostenibili eh, proprio per definizione. Eh, adesso lascio la parola a Maria che eh, introduce anche gli altri, gli altri ospiti. Sì, ciao a tutte e tutti, eh, appunto siamo qui eh, con, presento brevemente gli ospiti, Maura Beneggiamo, segnista giusto all'Università di Pisa, ricercatrice all'Università di Pisa, eh, Gabriele Proglio che è professore all'Università di Pollenzo, eh, Michele che eh, arriva da Bologna e dell'esperienza eh, di campi aperti, e eh, Nicolò che invece arriva da Firenze l'esperienza di Mondeggi. Quindi come, come avrete capito eh, diciamo, i piani del dibattito eh, sono due, sia la critica al, all'agroindustria come, come anticipava Ludovica, sia quello però di interrogarci sulle alternative che oggi eh, vengono sviluppate sul territorio e capire anche eh, capirne i limiti, eh, più che i limiti eh, le difficoltà, le, le, diciamo, eh, sì, le, i limiti, <ride> rimaniamo con questa parola eh, per poi andare a capire meglio eh, sul piano pratico di cosa, di cosa stiamo parlando. Quindi io mh, passerei direttamente la parola a loro con una prima domanda che riguarda eh, proprio l'agroindustria come, come oggi Diciamo, cosa implica, cosa, quali sono i meccanismi di, di accentramento che loro hanno eh, studiato più da vicino, dai quali sono partiti per pensare delle alternative in alcuni casi o eh, i limiti sui quali appunto, riflettono e sviluppano la loro critica e mh, appunto vi passerei la parola per un primo, per un primo giro di, di interventi di modo che anche tra di noi partiamo no, da delle basi comuni per poi andare a approfondire eh, degli aspetti più, più specifici prendo questo allora che è più vicino eh, buonasera a tutte e a tutti, eh, grazie per l'invito, eh, sono contenta di essere qua e anche di essere in buona compagnia, così penso che la discussione eh, potrà essere interessante. Sull'agroindustria, sì, ehm, io mi sono occupata eh, di agroindustria, Uh, più o meno a partire dal, dal 2012 appunto nell'ambito delle mie ricerche e in realtà mi ci sono interessata io venivo da ricerche sull'estrattivismo quindi su questioni beh adesso si parla di ago estrattivismo, quindi non è completamente fuori, fuori fuoco però mi occupavo soprattutto no, di, uh, del rapporto eh, appunto di come l'estrazione e la messa in circolazione delle risorse avesse a che fare anche con determinate produzioni di territori e soggettività e poi nel 2012 per una serie di, di questioni sia di ricerca che di vita mi sono imbattuta negli investimenti italiani all'estero, in particolare in Senegal, dove appunto è stato tra i principi, gli investitori italiani sono stati tra i principali accaparatori di terre, no? la questione del land grabbing, su cui poi penso ritornerai anche tu, e che non so adesso se penso che sia un termine comunque che più o meno conosciamo, e che ha a che fare appunto che a partire dal 2008, che non è una data a caso perché è la data. E appunto della crisi alimentare della più recente crisi alimentare e della crisi economica c'è stato un enorme movimento di, di, di passaggio di mano di terra che ha colpito in particolare l'Africa subsahariana con dei trasferimenti di terra che non hanno avuto precedenti dall'epoca coloniale e quindi io mi sono interessata a, questo, a questa cosa, a questi investitori italiani, questi investitori italiani investivano in particolare per agrocarburanti gli agrocarburanti erano in quel contesto uno dei principali vettori, oltre a quello ehm, c'era proprio un interesse primario sulla terra come eh, diciamo, un elemento che ehm, poteva avere molteplici funzioni di valorizzazione dentro un'economia capitalista che iniziava a porsi seriamente il problema dei... Eh, limiti, no? Dei limiti delle risorse, del, della scarsità di acqua, della difficoltà di eh, ottenere terre fertili e anche dentro. E questo è stato il modo in cui io, in qualche modo, eh, è il modo la ragione per cui sono arrivata a questo: eh, dentro un capitalismo che iniziava a vedere. Nella natura, in senso lato, molteplici possibilità di valorizzazione, no? Cioè siamo nel pieno di quella che è la cosiddetto capitalismo verde, quindi la capacità di mettere a profitto le capacità stesse del vivente di produrre. Produrre cosa? Beh, produrre processi chimici, biofisici, mh, servizi ecosistemici, no? Quello è il nome che, che veniva dato. Molto brevemente, tenetemi i tempi, scusate io non voglio andare eh, perché poi magari ritorneremo su questa cosa, però mh, questa, questa cosa succedeva nel 2008 e diciamo che già nel 2012 ma con più forza eh, nel 2016 esce un report Land Matrix che appunto era il principale eh, come dire, database che cercava un po' di catalogare questi investimenti che dà un dato importante e cioè che una buona percentuale, mi azzarderei a dire, quasi un 70% di questi investimenti ha incontrato, diciamo, destini fallimentari. Cioè, cosa vuol dire? Eh, che o sono stati ridotti o, come nel caso degli investitori italiani, sono, se sono scappati, sono andati via, dal, hanno abbandonato l'investimento. Magari ci sarà modo di tornare su questa precisa esperienza, però perché arrivo qui eh, e poi chiudo eh, per dire che questo abbandono è un po' significativo perché ha a che fare con il venir meno eh, di un sogno che... Dentro il, il, il rapporto capitalismo-natura, in qualche modo, si, di una promessa che era stata fatta in quel periodo, cioè della possibilità effettivamente di eh, mercificare il mondo eh, per poter eh, come dire, aumentare il fabbisogno di cibo, e, eh, cioè l'offerta di cibo. Eh, la mitigazione, no? parliamo di sedicesimi e allo stesso tempo però creare arricchimento e crescita. No? C'era un'idea che in qualche modo là dentro ci fosse una possibilità. Ecco, questa cosa si è, un po', eh, come dire, è entrata un po' in crisi, anche qui vado veloce, poi ci torneremo. E adesso se noi andiamo a vedere. Quali sono le eh, trasformazioni dentro l'agroindustria che secondo me eh, sono interessanti perché ci danno la chiave diciamo, di, nuovi nuovi, insomma, sì, di nuove strategie, nuovi paradigmi che emergono e abbiamo diciamo, tutto un, un interesse per l'agroindustria a risollevarsi dalla terra, cioè abbandonare l'agricoltura, abbandonarla un po' a se stessa, abbandonare anche gli agricoltori e infatti adesso se noi andiamo nei think o dentro, vediamo cosa è finanziato sostanzialmente, e, um, e abbiamo due grossi eh, spot, mi chiudo poi ci torneremo, uno ha a che fare con tutta quello che viene chiamato animal, um, scusate me lo sono appuntato perché la formula inglese è transizione dalle proteine animali, quindi il tentativo no, di avere a che fare con forme proteiche che non siano direttamente legate all'allevamento e l'altro è creare degli ambienti eh, agricoli completamente automatizzati e controllati, quindi è tutto il tema della digitalizzazione, dell'agricoltura verticale e via dicendo. Chiudo brevissimamente ehm, dicendo che questo passaggio... È importante su tre livelli. Il primo ha a che fare che ci fa vedere che dentro questa dinamica, ehm, come dire, eh, la promessa, l'economia verde sfuma un po', ma ci torneremo. L'altro elemento è appunto eh, che eh, abbiamo. Come dire, tutta una serie di nuovi attori che entrano, che entrano abbiamo un rapporto tra digitale e, e mondo del biotech che si stringe molto di più, ma abbiamo anche un'idea per cui fare agrobusiness significa occuparsi di molecole, lipidi, applicazioni, dati, no? E poco importa se poi queste cose serviranno a produrre un formaggio, una bistecca o un cavolfiore, cioè iniziamo a vedere come, ecco, Volevo marcare questo passaggio, poi avremo modo di, di ritornare. Allora, Buonasera a tutti e a tutti, anche da parte mia grazie per l'invito. Eh, io proverò invece a partire da un'altra prospettiva che è quella più mia. Eh, io sono uno storico orale e sto facendo un lavoro sul caporalato in Piemonte, e parto a questo punto subito da una citazione. Un amico, collega che di ritorno da Saluzzo mi dice, sbalordito, eh, lui è originario di Imperia, eh, di, di Sanremo, pardon, e abita a Milano, quindi non conosceva Saluzzo, vede questi campi, queste piantagioni e dice, ah sembra veramente peggio di una fabbrica. E sul momento siamo rimasti siamo rimasti lì, poi in realtà cioè, siamo andati a fondo di questa di questa frase e un ragionamento storico su questo è secondo me centrale il, um, dal punto di vista storico la costruzione di un mercato che è detto territorializzato cioè dove uh, il cibo circola a livello globale nasce proprio dalle piantagioni con gli schiavi. Prima ancora della Inclosers, della cacciata dei contadini XVII, XVIII, XIX secolo, prima ancora di questo c'è lo scambio, la triangolazione tra eh, l'Europa, l'Africa, il carico di schiavi, e eh, d'arrivo prima nei Caraibi e poi nell'America, e di lì il ritorno dello zucchero. Il zu lo zucchero da sempre ha una bianchezza che è quella di eh, segnare quello che poi è stato definito eh, racial capitalism, cioè un capitalismo che è razzializzato, che costruisce sulla razza una, una differenza sostanziale. Oggi viviamo in una situazione in cui c'è un'altra forma di deterritorializzazione, cioè un mercato globale in cui a tutti, i livelli, a tutti i livelli, dalla produzione fino alla grande distribuzione, ehm, le modalità di estrattivismo, di fare cassa, di costruire valore, guadagno, ehm, cerca di sfruttare tutti, tutti, veramente tutti i lati possibili e immaginabili. Faccio due esempi. Partiamo dal livello più base, così introduciamo la questione dell'agroindustria. Ehm, il campo. Ora, il fatto che a Saluzzo la uh, manodopera sia uh, principalmente di uh, persone che arrivano da altri territori non italiani, uh, che siano principalmente persone che non hanno i documenti uh, e che, o che hanno situazioni di difficoltà o ancora che hanno documenti come rifugiati richiedenti asilo, quindi un'ampia gamma di soggetti, eh, è legato ovviamente a una domanda, quella che viene chiamata inclusione differenziale, cioè i confini funzionano in due maniere. Una, una parte definiscono l'espulsione, non potete entrare, dall'altra, invece, sì, forse tu per come sei, per come arrivi, per quello che sei, per il colore della tua pelle, per il tuo genere, per la tua età, eccetera, puoi diventare braccia e gambe da lavorare in. Uh, in piantagione, uso questo termine perché non è molto diverso dallo schiavismo, con differenze sostanziali perché gli schiavi non avevano uno statuto vero e proprio, ma è anche vero che nelle piantagioni non c'erano solamente gli schiavi, c'erano anche eh, persone che erano eh, trattate come schiavi ma che avevano invece eh, delle, degli, altri, degli altri status a livello di cittadinanza. Quindi, perché poi, eh, qual è il collegamento tra la grande distribuzione e il lavoro a Saluzzo, il Kiwi, per capirci? Eh, il, lavoro, il collegamento è che, chiaramente, la grande distribuzione, per grande distribuzione parliamo di tutti, cito Lidl, perché c'è un processo in corso rispetto a, a questo tipo di, di, di grande distribuzione, ehm, e ne parlerò tra un secondo, chiaramente eh, il lavoro come funziona la grande distribuzione è sintomatico su da dove arrivano i guadagni, ovvero vuoi mettere i tuoi kiwi sul, sul, sul, um, direttamente in esposizione? Benissimo, allora devi pagare delle fee, tu produttore devi pagare delle fee, devi pagare qualche cosa a noi che ti mettiamo i kiwi in esposizione. Si lavora principalmente a livello di costo di cavo, cioè sostanzialmente non, il guadagno è quasi azzerato. Il guadagno della grande distribuzione il più delle volte viene fatto sui produttori ed è chiaro a questo punto che i produttori per avere un loro guadagno, il guadagno che loro costruiscono è sul lavoro. Cioè quindi sfruttare, pagare il meno possibile il lavoro e come pagare il meno possibile il lavoro in questa maniera... Attraverso il caporalato. Eh, parlavo prima di Lidl perché non c'è solamente questo livello, ce cioè ne sono anche altri. Provo a citarne due e vado velocissimo. Il primo è eh, l'infiltrazione mafiose. Parlo di Lidl e il caso è questo, c'è cioè stato un processo in corso um, in, alcuni, in, alcuni, uh, in alcuni supermercati. Eh, per eh, proprio la questione di ehm, come eh, alcune cosche o affiliati o persone che eh, lavorano per questo, questo sistema eh, hanno, ehm, hanno ehm, avuto del, dei rapporti con ehm, dei dirigenti o comunque dei soggetti molto importanti all'interno di questa, di, questa, di questa catena per ovviamente eh, avere un provvigionamento. Ehm, quindi c'è ancora questo livello, c'è il livello ancora della distribuzione, cioè i corrieri, la logistica, anche qui problematicità sia a livello di lavoro sia a livello di distribuzione, perché ovviamente spostare, eh, che ne so, un mango dall'altra parte del mondo sul, uh, sull'Italia significa, uh, significa sicuramente inquinamento, costi um, e di nuovo sfruttamento lavorativo e, e poi ci sono altri livelli che sono invece più sotterranei che spesso non, non prendiamo in considerazione o che non vengono visti direttamente sul prodotto finito sono quelli per esempio delle sementi Uh, dimenticavo un dato, uh, sui lavoratori uh, nei campi uh, agricoli, tanto per dirvi qual è il livello dell'ultimo del, um, uh, report uh, proprio sul caporalato, definiva uh, due uh, percentuali, nord e sud, uh, um, al nord è uh, la percentuale di 1 su 4, mentre al sud è di 1 su 3. Pardon, uno su cinque al nord, quindi un lavoratore su cinque in nero, eh, al sud invece la percentuale, la percentuale aumenta. Dicevo, l'altra parte interessante è la questione su, su, sui semi. Eh, negli ultimi due anni, e vado a chiudere velocissimo, gli ultimi due anni le grandi corporation che... Uh, lavorano sulla genetica, quindi sui, sui semi, quello che si diceva prima su come uh, lavorare a livello biologico, il prodotto e che cosa produrre, um, hanno fatto delle fusioni, quindi vuol dire che una percentuale altissima delle sementi uh, è in mano a pochissime, pochissime veramente, 5-6 aziende multinazionali. Questo uh, ha impatto sia a livello di perdita del patrimonio della biodiversità a livello non solamente locale ma a livello globale e anche dal punto di vista poi di che cosa, che cosa mangiamo. E infine la questione del land grabbing e chiudo veramente. Ora di nuovo questo sistema di grande distribuzione di filiera lunga funziona sul fatto che non solamente io sfrutto nel campo Um, um, citavo Saluzzo ma può essere uh, Pacchino può essere qualsiasi altro, altro posto ma anche sul fatto che vado a um, uh, recuperare e, e a occupare a cacciare delle popolazioni Harvey diceva um, accumulazione per uh, espropriazione cioè in realtà il termine non è esattamente quello perché il termine in inglese, è eviction, è proprio cacciata, diretta, no? cioè quindi violenta, quindi il ritorno della violenza. E questo secondo me è un altro livello, no? cioè vado a prendere in Africa, e non lo fa solamente l'Europa, lo fa anche la Cina, lo fa anche l'India, ehm, dico l'Africa ma può essere qualsiasi altro sud, le terre eh, per produrre eh, del cibo, non solamente vegetale ma anche allevamenti che poi rimetto su un sistema che eh, riproduce tutto quello che abbiamo detto quello che ho detto, ho detto prima chiudo qui e lascio la parola grazie allora ciao a tutti Beh, io parto un po dalla tua domanda eh, dove, da dove siamo partiti che aiuta eh, intanto grazie a essere qui in tanti che insomma non è una cosa così scontata eh, mh, ve lo dico perché è, è un po' di anni che, che facciamo questo, queste cose e non è facile portare questi temi negli spazi sociali, ma neanche ne, nelle città. Insomma, noi, noi siamo una, pic, una piccola insomma, una, una realtà ormai un po' consolidata che è nata veramente da quattro contadini una ventina d'anni fa. Noi siamo partiti a Genova, siamo partiti a Genova ritrovandoci in quel movimento e ritrovandoci per la prima volta con altri contadini da tutta Italia e anche dal resto d'Europa a riflettere la prima volta con dei compagni e compagni anche di lavoro che diciamo, criticavano il sistema appunto, agroindustriale di cui stiamo parlando, ma lo criticavano tutti i giorni con le proprie mani cercando di creare anche un'alternativa. No? E, e quindi in questi vent'anni questo tema l'abbiamo diciamo, praticato e coltivato e ci abbiamo riflettuto, però spesso molto da soli. Ecco noto con, con piacere che negli ultimi anni anche grazie al, all'impatto che i cambiamenti climatici che il tema della riconversione ecologica delle nostre vite anche delle città e della sovranità alimentare insomma, sta entrando un po' nel dibattito pubblico e politico a, a più ampio livello Insomma, mi, mi lascia ben sperare ecco, che questa cosa possa avere più forza di quello che noi come un po', Movimenti Contadini abbiamo potuto fare anche perché siamo sparpagliati, come sapete i contadini un po' in tutto il mondo, ma nel nostro paese sono la parte di solito più arretrata politicamente anche nelle lotte, no? a parte le grandi lotte per, per la terra, poi di fatto i contadini sono culturalmente l'ala la conservatrice no? de, de, de, in Italia storicamente, legate alla chiesa, legate a, alle tradizioni mentre c'è bisogno di un grande rinnovamento della nostra agricoltura, del modo di produrre cibo e del modo di distribuirlo per tutta una serie di questioni. Quindi dicevo, noi siamo partiti lì confrontandoci con altri come noi, che all'agricoltura industriale diciamo, avevano chiaro fin da subito che quella non era la risposta alla domanda di cibo, di cibo sano, di un lavoro etico e sostenibile per nessuno. Ehm, di una sostenibilità per l'ambiente per la biodiversità, quello lo conoscevamo già, avevamo tutti tentato altre strade e, ehm, e quindi la strada nostra è quella dell'agricoltura contadina, l'agricoltura di prossimità che costruisce mercati locali un'economia solidale, circolare mh, diciamo a, a stretto contatto co, con i consumatori infatti i campi aperti è una realtà fatta di contadini, contadine e coproduttori, coproduttrici che in realtà autogestita che si basa su, su un'assemblea e gestisce mercati fa varie cose ci troviamo però appunto a, um, a immaginarci un modello che, che desideriamo ma ancora non è ma ancora non è sostenibile soprattutto vent'anni fa ancora non dà così bene da mangiare e neanche adesso ma poi ci torneremo quando parliamo più avanti della questione prezzi e altro eh, però ci troviamo eh, in quel momento insieme a tutta anche la lotta diciamo che allora si chiamava altro mondista, terzo mondista, insieme alla maggior parte dei contadini del mondo, che sono contadini di fatto come noi, cioè i dati fa, o di qualche anno fa, non ne ho visti aggiornati però, non, non, non sono cambiati tantissimo, comunque continuano a dire che l'80% della popolazione mondiale è sfamata da piccolissimi contadini che hanno meno di un ettaro di terra o poco più, e siamo in una situazione più o meno italiana, cioè la maglia poderale italiana è 6-7 ettari al, al di là del fatto che le grandi corporation, le banche, si sono comprate le terre migliori in questi anni di crisi, di non sapere dove mettere i soldi, hanno investito, il land grabbing, uno strano ha accapparato i reni, però la maggior parte dei terreni della nostra penisola sono ancora gestiti da piccole, piccolissime realtà contadine, appenniniche, costiere, eccetera. Tutta questa gente qua è fuori dal mercato, è fuori dall'agroindustria, non fornisce la grande distribuzione, è fuori da qualsiasi circuito e si arrabatta per sopravvivere. Questo cibo noi non ce lo immaginiamo soprattutto qui in città che fa la spia al supermercato, ma in tutto il resto del mondo, invece è quello che nutre la gente. Quando noi spesso finisce in canali un po' parentali, amicali, autoproduzione e poco altro, oppure svenduto per qualche distributore che finisce poi a, a, anche nei, nei canali commerciali. Ecco. Dico, tu, dico questo perché il modello dell'agroindustria eh sì, insostenibile per tanti motivi, un altro modello è ancora da costruire. Ci stiamo provando, però lo dobbiamo fare, nel senso che non c'è una strada al di là delle strade che diceva prima ehm, Maura, cioè delle che dove sta andando adesso il grande capitale a investire, la produzione di cibo industriale nel vero senso della parola, che non ha quasi più bisogno della terra, no? il cibo sintetico, le carni, così gli allevamenti di insetti dentro i capannoni piuttosto che l'agricoltura verticale o il capannone, il condominio dei maiali cinesi, no? l'avete visto tutti in queste settimane quanto è angosciante quella, quella situazione lì, no? i maiali allevati in un condominio di nove piani, ecco. quella è produzione industriale che non ha più bisogno della terra, però comunque la maggior parte delle... Del, popolazione del mondo si nutre ancora d'altro, noi stiamo facendo altro, come facciamo a fare in modo che questo altro diventi per tutti, sia accessibile e sia anche eh, accessibile a chi lo vuole praticare, in senso eh, sostenibile dal punto di vista economico per chi ci lavora, perché eh, poi lui ha parlato dello sfruttamento de delle piantagioni e, e noi l'abbiamo visto, abbiamo avuto Relazioni appunto con, con molti compagni che lottano appunto contro queste cose abbiamo sostenuto per anni la, i compagni di Rosarno sulla questione delle, de, de, degli, degli agrumeti nel sud Italia, conosciamo anche quelli di campagni di lotta a saluto e, e, e quelli che fanno il pomodoro e le lotte dei, dei, dei, dei comitati, dei braccianti nella capitanata in Puglia in Basilicata. Detto questo, dall'altra parte nella piccola agricoltura contadina. Nonostante i circuiti alternativi, i gruppi d'acquisto, i mercati gestiti, si parla molto chiaramente di autosfruttamento di noi stessi, di quanto cazzo poco ci paghiamo noi per fare in modo che questa roba sia accessibile alle persone, perché comunque l'agricoltura sostenibile, ecologica, senza chissà quali sementi OGM o concimi chimici, eccetera è faticoso, è duro, ci vuole tanto lavoro e il lavoro costa e non te lo riesci a pagare quindi questo è un altro tema che vi introduco vi incuriosisco per il dopo però è strettamente legato alla critica al sistema agroindustriale eh, sono tanti i temi che sono venuti fuori eh, diciamo che eh, su quest'ultima cosa mi viene da dire che la necessità del cambio di stile di vita eh, sia per il periodo storico in cui ci troviamo evidentemente necessaria. Eh, con questo non intendo il, mh, lo spostarsi da, eh, dalla città verso il rurale o con, come un controesodo, cosa che sta avvenendo un po'. Eh, almeno negli anni di Covid si è visto tante persone avvicinarsi a eh, esperienze di questo tipo però eh, anche mh, diciamo, il cambio, mh, parto da una distinzione per spiegare questa cosa eh, il concetto di, di agricoltura eh, secondo me può essere differenziato in due modi eh, appunto hai da una parte l'agroindustria, la versione capitalista di come fare agricoltura e quindi eh, l'impiego di lavoro salariato e quindi il meccanismo economico per cui il giochino funziona con i soldi eh, dall'altro lato hai eh, l'agricoltura contadina in cui non si punta all'economia eh, della cosa ma si punta alla soddisfazione dei bisogni quindi eh, piuttosto che mercificare un prodotto che mi serve per vivere mh, lo utilizzo e lo produco eh, pensando a eh, soddisfare dei bisogni. Quindi a soddisfare dei bisogni non per eh, un mercato ma per una comunità di persone. Eh, in questa distinzione... Eh, si, si vede eh, se uno guarda lo, alla, a livello storico nei, nei secoli eh, un'opposizione tenace tra le due versioni eh, quando parlo di cambio di stili di vita eh, intendo che uno non vada a guardare alla soddisfazione dei bisogni cioè, ehm, questo anche perché si, eh, si deve alimentare e non ha modo di prodursi le cose mettersi nell'ottica di, eh, eh, di vedere qual è un prodotto che è più genuino e più salutare piuttosto che prendere un qualcosa che lo, ehm, lo riempia ma non lo nutra ecco. eh, ora vi, vi metto un attimo nel quadro di cosa eh, faccio normalmente io il circuito di genuino clandestino l'ho conosciuto insieme a un gruppo di studenti e una comunità di persone del, di, di firenze da agraria abbiamo conosciuto un po di contadini della zona e eh, in un, un percorso sull'accesso alla terra e eh, anche sulla cultura di come fare agricoltura visto che ce l'hanno insegnato solamente il metodo agroindustriale almeno per l'università che frequentavo io e vedere che altre proposte c'erano per non rientrare in quel metodo e quindi abbiamo conosciuto i contadini della zona da lì ci siamo agganciati alla rete e nel tempo di un anno abbiamo individuato un posto che potesse essere la nostra eh, punto di, di approdo per l'accesso alla terra eh, si è creata una rete sul territorio che eh, ha incominciato a gestire un bene pubblico grande eh, di base deruralizzato nel tempo nel senso che da quello che erano poderi contadini eh, sotto un padrone nobile però erano poderi così, era stato negli anni Ottanta eh, messo un assetto industriale all'agricoltura del posto, quindi grandissime olivete, quindi tanti vigneti, siamo nel Chianti, eh, c'è quasi solo quello. Come... Eh, con una comunità di persone dal 2014 abbiamo occupato quel posto in maniera tale da eh, rivendicarsi l'accesso alla terra e eh, delle produzioni contadine quindi non investire su macchinari ma e con i soldi ma investire con eh, l'energia delle persone e della comunità si è allargata la cosa e abbiamo trovato anche modalità alternative di, di organizzarsi rispetto all'agricoltura che non fossero verticistiche a livello aziendale ma fossero orizzontali all'interno della comunità ehm, quindi sul lato delle critiche che uno può fare all'agroindustria secondo me eh, la prima è l'impalcatura, cioè proprio da dove si parte, eh, si vuole che sia un prodotto alimentare per nutrirsi o si vuole che sia merce, da lì a cadere vengono tutto il resto, viene eh, il fatto che uno la possa assimilare a una fabbrica, eh, eh, che ci sia lo sfruttamento delle persone, che chi eh, non è d'accordo, e vedi, le, chi si autogestisce nel mondo rispetto alla produzione di cibo venga represso eh, da centinaia di anni e, e eh, insomma per me si parte da lì, poi... Grazie, grazie mille. E mi sembra appunto che uno dei temi che sia poi stato, che è stato ripreso più volte è quello sicuramente dell'accentramento e volevo riprendere anche un passaggio di... Eh, questo libro che invece di, che è un'inchiesta di Ciconte e Liberti si chiama Il Grande Carrello che parla invece dei supermercati quindi per aggiungere qualche elemento per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata è un accentramento sicuramente di eh, risorse ma anche di informazioni quando guardiamo ehm, ai nostri consumi al nostro modo di consumare oggi quindi sempre pensare anche a ehm, l'impatto della GDO nel, nell'accentrare informazioni in particolare eh, vi leggo un passaggio che riguarda eh, il, diciamo, come i consumi vengono indirizzati e monitorati eh, costantemente, quindi spiegano il successo delle diverse insegne della grande distribuzione organizzata sta proprio nel cogliere questi mutamenti e indirizzarli, mutamenti del consumo. Nessun eh, sondaggio è in grado di scattare una fotografia più esaustiva, completa e organica della società di quanto possa fare il database di un supermercato che registrando le rese, gli stocchi, il venduto ha in tempo reale il polso di come cambiano i consumi nessun partito è in grado di rispondere con la stessa celerità e gli stessi strumenti alle richieste che arrivano dalla società i consumatori chiedono cibi più grino senza glutine mentre la politica si avvolge in se stessa la GDO ha già portato sugli scaffali l'articolo più adeguato per i celiaci, le confezioni che riportano ben visibile la dicitura senza olio di palma e il prodotto vegan per intercettare e addirittura anticipare tutte le esigenze i cittadini consumatori vanno analizzati e categorizzati. Quindi punto, lancio solo questo spunto per eh, ricordare anche quanto oggi anche un po' in linea con quello che si diceva sulla digitalizzazione, l'accentramento anche non solo in termini eh, materiali ma anche in termini di informazioni di quello che rappresenta appunto l'agroindustria oggi e di quanto la, la GDO ne, ne sia una componente importante, il consumo. Eh, arriviamo però alla prossima domanda che riguarda invece eh, come eh, c'è cioè il discorso dei prezzi e quindi come eh, da un lato nella, nella GTO, nell'agroindustria abbiamo dei prezzi che eh, sappiamo bene sono basati su economia di scala ma anche punto sfruttamento, lavoro non remunerato, eh, estrazione di valore lungo tutta la filiera e quindi che di fatto sono prezzi che eh, ci sembrano, che, so, che sono, che sono diciamo, falsi perché non rispecchiano no, le, le, il, il valore di, della, della produzione eh, dall'altro nelle esperienze come dire, alternative oppure che si muovono eh, nel sistema cercando di, di costruire altri, altri modelli eh, si pone anche lì la questione, la questione del prezzo la questione del prezzo sia in termini di eh, accesso e accessibilità di determinati prodotti, quindi come rendere questi prodotti accessibili a tutta la popolazione, ma anche i prezzi in termini di prezzi di produzione, quindi abbiamo visto eh, negli ultimi anni eh, tutta la questione del, delle mobilitazioni di agricoltori che non eh, reggevano più con i prezzi del latte, mi viene in mente la Sardegna, ma anche l'autunno scorso il prezzo dell'olio d'oliva in Sicilia, quindi tutte le eh, mobilitazioni che, di agricoltori che hanno deciso di non raccogliere perché non ricevevano informazioni rispetto al prezzo che gli sarebbe, di vendita che gli sarebbe stato garantito che poi ovviamente non è il prezzo che si paga al supermercato che invece anche quello è aumentato quindi aumenta il prezzo eh, per il consumatore aumenta il carovita ma viene garantito sempre un prezzo minore a chi eh, produce. Quindi mh, lancio così questa domanda questi spunti eh, anche in termini no, secondo me di un tema mh, del diritto al cibo che rimane quindi la soluzione diciamo come garantire diritto al cibo oggi e con quali eh, strumenti rimane, rimane una questione aperta, quindi da un lato la, la, la critica alla mercificazione, dall'altro come ripensare o come definire un prezzo, un prezzo giusto oggi in questo contesto. Boh, io non sono bravissimo sulla tematica, <ride> forse se altre va... Mi ricollego intanto a una cosa che appunto, eh, per, per, per, che diceva Nico prima, eh, sulla questione della merce, no? appunto, mi, mi piace... Eh ripercorre anche dei pezzi della nostra storia, delle nostre lotte appunto eh, quando si diceva appunto vent'anni fa il cibo non è una merce, ve lo ricordate Bovet e la Confédération Paisienne che portò questi temi tra l'altro eh, anche in sede di Parlamento Europeo come, come sindacato, loro sono dei più grossi sindacati d'Europa e riescono a mobilitare i contadini, in Francia sono una potenza economica, a portare dei temi anche diciamo innovativi nelle sedi dove poi si discute e si, e si danno le linee della politica comunitaria perché lì si gestiscono i fondi della PAC la politica agricola comunitaria che sono una buona fetta del bilancio dell'Unione Europea e vengono nonostante siano tasse che paghiamo tutti noi vengono spesi completamente in direzione contraria a quello che vent'anni fa qualcuno poteva avere ancora dei dubbi ma oggi oramai è sotto gli occhi di tutti è quello che sarebbe la necessità appunto di transizione ecologica delle nostre campagne del modo di produrre quindi mh, questo era uno slogan eh, che però eh, come facciamo a fare in modo che non sia uno slogan quando voi vi dovete comunque andare a fare la spesa e vi confrontate con quello che ci avete in tasca noi dobbiamo comunque pagare eh, benzinaio per portare la verdura in città, le bollette, il gasolio per il trattore piuttosto che comprare sementi, piantine, l'energia elettrica che fa girare le pompe ecco, tutto questo è una questione abbastanza delicata perché è vero che la grande distribuzione dà l'illusione di offrire i prezzi migliori di cibo che possiamo trovare questo insomma, è vero fino a un certo punto, nel senso che i prezzi lì non, non, non stanno mai fermi, si muovono continuamente e, e quindi se qualche volta trovate dei prezzi veramente stracciati in offerta, la maggior parte degli altri prodotti lo stesso giorno invece sono abbastanza elevati, voi non ve ne accorgete pensate di fare la spesa furba, io stesso quando mi tocca di andarci, e però in realtà... Il prezzo eh, che vai a pagare è molto molto più alto eh, rispetto ai costi ambientali e sociali che poi ripagate sempre voi in termini di inquinamento ambientale malattie della popolazione per un cibo poco sano smaltimento dei rifiuti eh, e tutta un'altra serie di, di costi che assorbiamo noi come società diciamo però comunque quei, quei prezzi non sono poi così bassi come sembra tutto rispetto a quanto, a quanto vengono pagati, cioè il, il gap fra eh, eh, la, i costi alla produzione e i costi al consumatore finale è sempre, sempre aumentato, nonostante la presunta diciamo, effici effici efficientizzazione de dei sistemi logistici. Una volta a Bologna c'era uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Italia, no? arrivavano merci un po' da tutta Italia, ma gli stessi contadini, dell'internand bolognese, delle colline, del modellese portavano col proprio furgone lì i propri prodotti c'era anche un bancale di, di, di mele potevi andare, c'è cioè, chi andava anche con una macchina di, di insalate no? contrattavi con un grossista se il prodotto era buono se eri bravo tu se avevi un canale di, di chi forniva i ristoranti prendevi due lire in più di chi forniva però, comunque quella era la distribuzione cittadina adesso quel mercato non c'è più il mercato ortofruttico di Bologna, che era proprio quasi in centro della città, è chiuso. Noi adesso, vabbè, uh, l'abbiamo occupato una parte come Salix m 24 ci abbiamo rifatto un mercato dentro per vent'anni, poi ci hanno sgomberato qualche anno fa. Adesso siamo riusciti a ritornare su una parte che il Comune ha ristrutturato, una tettoia, che era proprio quella dedicata ai produttori di una volta. Ma il mercato non funziona più, non, non serve più, perché la distribuzione di cibo adesso passa attraverso le centrali d'acquisto, Ehm, delle, de, dei gruppi che gestiscono i supermercati Coop c'ha la sua, Connell c'ha la sua, Lidl c'ha la sua e lì il piccolo produttore non può andare a vendere non può più andare a vendere per forza stare dentro un consorzio grosso che fa i contratti, che fa le, gli appalti di fornitura che fa la logistica e loro trattano le merci in Italia quindi a quel punto già molta gente che già non ci stava dentro prima a proposito di costi ha smesso di fare agricoltura. Chi c'è rimasto sta dentro le cooperative e ha veramente dei margini ridicoli, e però vede le sue pere, perché la mia vicina, eh, che fa biologico, la compagna di Campi Aperti, c'è cioè, un satrettari sa di, di Pereto in affitto, che era di famiglia, e quest'anno ho detto basta, butto giù le pere, perché quest'anno la cooperativa che me le ritira, che poi le distribuisce biologiche con il tasso di pesticidi più basso, perché comunque anche nel biologico c'è un residuo per i trattamenti ammessi, che dai un po' di rame, dai trattamenti per il verme della pere, tutto, comunque deve essere basso, e il suo era così basso che l'hanno messo per il baby food, per il cibo, per i bambini, gli omogenizzati, che deve essere ancora più sostenibile, più senza residui dell'altro, però le pere gli hanno pagate 15 centesimi, 20 centesimi, quando voi andate a comprare una batte biologica al supermercato la pagate 3 euro e mezzo. Allora, quando parliamo di prezzi, eh, dobbiamo tenere conto che, i prezzi per voi sono sempre alti, per chi vende la roba sono sempre bassi. Se costruiamo una, una filiera alternativa, comunque noi scendiamo, siamo delle piccole aziende, scendiamo in città, facciamo i mercati, autogestiamo. e tutto, abbiamo dei costi effettivamente perché non siamo specializzati, non siamo l'agricoltura che io faccio solo quello, ho cioè la macchina che mi pianta le piantine, ho cioè la macchina che me le raccoglie, faccio... Ammortizzo non so quasi dipendenti, oppure ne ho pochissimi, oppure li ho sottopagati perché li prendo fra i disperati che arrivano in Italia. No, se costruisci un sistema diverso, i tuoi costi lievitano. I tuoi costi lievitano. Dopo ci troviamo eh, o in una situazione di lotta fra poveri, <ride> cioè io cerco di vendere il più alto possibile, tu cerchi di, oppure ci costruiamo un sistema alternativo e cooperativo, cioè di incontro di bisogno, come diceva Dico: cioè, io a quel punto la mia non è più una merce però io ho un bisogno di sopravvivenza come ce l'avete voi e dall'incontro di questi bisogni in città noi adesso, da quattro aziende che eravamo, abbiamo messo su una rete di sette mercati, siamo circa 100-150 piccolissime aziende di produzione, e da molte anche genuine clandestine, nel senso di realtà giovanili eh, che si sono insediate adesso in agricoltura negli ultimi anni, che magari non hanno o la partita IVA, o il laboratorio a normo, fanno il pane, fanno il vino, eccetera, però in un circuito di comunità, diciamo, sono sostenuti da una comunità diciamo, che cerca un cibo di un certo tipo e a loro volta cercano di impegnarsi per fornire il cibo a dei costi più accessibili, ai prezzi più accessibili che si, che si può. Non è una, una partita facile, come diceva prima... Eh, Maria, quali sono i limiti? I limiti sono che questa roba non è ancora così sostenibile, si parla tanto di sovranità alimentare dei territori, eh, quella della grande distribuzione non è sovranità alimentare, è sovvenzionata da denaro pubblico e non starebbe in piedi senza quello, quindi scordiamoci che gli imprenditori ci sfamano rischiando loro, questi non rischiano niente, quelli stanno in piedi, quello che gli avanza sono i soldi che gli abbiamo dato noi, perché per il resto spesso vanno in perdita sulle culture industriali hanno depauperato terreni e biodiversità per decenni, tant'è che adesso anche loro non riescono più a fare le rese che facevano vent'anni fa, nelle terre più fertili d'Italia, che sono la pianura padana il tavoliere delle Puglie, eccetera e hanno iniziato a usare concimi organici, biologici perché con quelli chimici non producono più un cazzo, quindi diciamo che quel sistema lì, come dicevamo prima, diceva prima lei è fallito la Green Economy, le sue promesse degli anni 70-80 non hanno dato i risultati sperati, ci troviamo appunto dei territori diciamo semi desertificati però del resto l'alternativa contadina stenta a decollare perché anche e vi dico un dato così poi la chiudo qua per, a proposito di tradizione orale una testimonianza di questi mesi che dopo anni di eh, di giovane che ho visto avvicinarsi all'agricoltura quindi con grande speranza e come nico nelle colline perché poi ecco un'altra cosa che ci accomuna ai contadini del resto del mondo l'agricoltura la contadina non le fai nelle terre fertili di pianura ti arrampichi su per le terre marginali di collina perché sono le uniche che puoi trovare in affitto puoi addirittura comprare perché costano poco perché le altre sono oggetto di speculazione bancaria e finanziaria quelle non, non ci puoi arrivare a meno che ci sei nato di famiglia tu sarai sempre arrampicato sui terreni sfigati della de nostra penisola no? in quelle situazioni lì molti giovani ci provano, ci credono si, eh, ci sfidano la sorte con il sostegno di una comunità allargata e solidale però devo dire che per la prima volta in questi anni ho visto dei giovani un pochino a arrendersi a dire io però cazzo guadagnavo di più quando consegnavo le pizze da studente universitario facevo lavoretti precari cazzo, mi, mi spacco la schiena 10 12 ore al giorno e faccio fatica a portare in vacanza mio figlio e pagargli il corso di musica, cioè c'è qualcosa che appunto rispetto ai prezzi, rispetto alla sostenibilità delle nostre vite, dobbiamo ancora trovare delle risposte efficaci. Scusate, ho parlato troppo. No, no, anzi. Eh, io sono totalmente d'accordo con uh, l'intervento, mi ha preceduto, provo ad aggiungere tre livelli differenti uno finanziario l'altro invece proprio sulla filiera e l'ultimo invece ehm, più, più dal basso allora, il primo ehm, quello più in alto finanziario, come si diceva prima ehm, l'esempio concreto è quello che, succede, che è successo all'inizio della guerra tra Ucraina e Russia no? sul prezzo del grano Chiaramente quel, quel grano lì era già stoccato ed era eh, già disponibile o perlomeno era già apprezzato eh, Ma per una serie di questioni economiche, politiche, sociali eccetera, eccetera, il prezzo di quel grano a un certo punto aumenta, aumenta in maniera spaventosa. E il meccanismo su una dimensione finanziaria è lo stesso della grande distribuzione, cioè che sono loro a definire qual è il prezzo, a definire qual è il prezzo su un piano però finanziario. Stessa identica cosa e, e poi ovviamente solitamente quando aumenta così il prezzo a livello economico subentra eh, quello che è il bene succedaneo, ok non posso eh, comprare grano, cosa prenderò? Prenderò il sorgo, prenderò altri... Altri, altri tipi di cereali e invece no, il, tutto il discorso si è centrato sul grano e sulle navi che non partivano perché il, il, diciamo, il passaggio per la distribuzione non era, non era disponibile. Ehm, chiaramente proprio come era successo nel 2007-2008 eh, c'è una speculazione a livello finanziario su questo tipo di bene che non è solamente tra domanda e offerta meglio solitamente su quella che l'offerta è poco domanda eh, ma è su un altro piano che è quello più invece eh, di giochi di creare plus valore su, su questo tipo di bene l'altro invece è sulla filiera no? cioè solitamente quando si ragiona a livello storico su sapete questo termine food riots, sulle rivolte per il cibo eh, a immaginario viene fuori ok c'è la rivolta del cibo perché non c'è cibo no in quel caso lì è una carestia o in quel caso lì non ci sono disponibilità solitamente a livello storico quando ci sono rivolte del cibo o meno periodi in cui ci sono state rivolte del cibo è perché c'era cibo ma non, il cibo non era per tutti il prezzo del cibo era alto il che vuol dire riporta quello che dicevamo prima che ehm, la filiera lunga, o soprattutto quella lunga, quando funziona, funziona nel determinare in maniera quasi eh, monopolistica o oligopolistica o comunque di pochi soggetti quello che è il prezzo. Poi se ci sono persone che non possono permettersi, sono, sono fatti loro e il prezzo è determinato in quella maniera. Le rivolte del cibo mh, seguono questo, questa dinamica, perché ci sono i supermercati pieni e noi non possiamo... Non possiamo accedere al cibo perché eh, il cibo viene coltivato nel campo vicino a casa mia e io non posso andarlo a comprare o non ho i soldi per poterlo comprare a un prezzo troppo alto. Questo è un altro, un altro esempio. L'ultimo esempio è invece è più strutturale, cioè di eh, come il prezzo viene definito. Cioè il prezzo oggi è definito se non ci sono dei um, delle persone che lavorano la terra, e che hanno la capacità anche di eh, intendere il cibo eh, non, solo, non come una cosa, ma eh, invece, come è stato detto prima, una prospettiva differente. Eh, chiaramente il prezzo del cibo è determinato da dei fattori che sono abbastanza fissi, cioè il prezzo delle, dei semi eh, non è che... O vai a isolare, a costruirti tu delle sementi e fai un ragionamento di questo tipo, oppure hai tutta una serie di, di parametri fissi, di costi fissi, per cui il prezzo sarà, sarà quasi, quasi definito. Non ultimo per esempio l'irrigazione, non ultimo eh, l'utilizzo di fertilizzanti o meno. Ecco, tutto questo ragionamento è qualcosa che eh, va... Va messo in conto sulla definizione, sulla definizione del prezzo. Ehm, dico solo chiudo solamente più con questa cosa: a livello finanziario, a livello di catena eh, e a livello proprio più basso. Quello che succede. E solitamente Marx ne parlava proprio nel capitale quando diceva ehm, l'accumulazione originaria, cioè il spossessare chi produce da, la, dal, dalla terra. Continua, non, non è originaria, continua in maniera costante, continua a livello finanziario, continua a livello di costruzione e di sfruttamento di soggetti che vengono messi in agricoltura perché eh, il, il genere, razza, eccetera, a livello intersezionale li definisce come soggetti che... Eh, lavorano, a, a un, dovranno lavorare se vogliono lavorare a un, prezzo, a, un, a un prezzo del lavoro molto basso e funziona anche a livello proprio di perimetrare quelli che sono i costi per, per produrre eh, la tua mela, il, la tua uva eccetera eccetera quindi eh, è un circuito che solamente in queste prospettive nelle prospettive delle filiere corte, quelle che vengono definite filiere corte si riesce a spezzare e sono super contento che ci siano loro perché è una testimonianza diretta di anche una resistenza pratica no? a questo sistema gigantesco dove poi però ci sono delle iniziative piccole, collettive, con idee specifiche che restituiscono qualcosa di realmente importante. Io qualcosa allora. e lo aggiungo. Eh, di base, se uno dovesse costituire un, un prezzo, eh, Michele parlava di tutte quelle cose che non, non rientrano dentro un prezzo del, eh, di un prodotto dentro della grande distribuzione, no? perché eh, tecnicamente vengono dette esternalità, cioè tutto quello che eh, crei a livello di danno e dovresti eh, rendere economicamente riconosciuto da eh, aggiungere poi al, al prezzo del prodotto che stai vendendo. Dall'altro lato, il, in tanti casi, in quelle aree marginali che... Mh, citava Michele, dove i giovani stanno cercando di andare o comunque il contadino è andato a parare tutte le volte perché effettivamente erano meno succulenti dal punto di vista produttivo in tanti casi sono anche zone a dissesto idrogeologico sono zone che comunque... De, devi fare del lavoro di sistemazione del posto. Eh, la grande distribuzione di solito eh, si basa su dei produttori che mm, modificano, modellano il paesaggio eh, in maniera spesso e volentieri pesante eh, perché poi corrisponde alle caratteristiche tecniche migliori per eh, produrre grazie agli input che fornisci in più il ragionamento di una produzione un po più ecologista e eh, su piccola scala e di in tanti casi di adattamento al paesaggio e di inserimento dentro il paesaggio in una maniera meno aggressiva eh, per fare questo ci sono tantissimi lavori che uno dice ah, io per fare un'insalata eh, semino, metto giù la pianta la bagno, la, la raccolgo quando è cresciuta e via e, mm, se uno vuole approfondire un po' all'interno del, del lavoro di campagna eh, ci sono tantissimi lavori collaterali sono tantissime cose che uno deve fare per curare il territorio per stare dietro arrivare a, de a descrivere dentro il prezzo di un prodotto queste cose a me mette in difficoltà eh, perché eh, quando mh, ti vivi un territorio lo fai per il territorio lo fai per te lo fai per fare delle produzioni lo fai per, un po' per tutti non lo so non è... Eh, è lavoro? Sì, è lavoro. Mm, quanto può essere paragonato al lavoro salariato? Pochissimo. Cioè, non lo so, è un, è un lavoro autonomo? Boh, sì, però non, è un lavoro di cura che uno fa eh, a prescindere, eh, per, perché è necessario, ma non, mm, non può essere monetizzato facilmente. Quindi... Ehm, la cosa più importante, secondo me, a cui si arriva tramite i mercati che ci troviamo a fare in città, ad esempio a Bologna siete esagerati, ogni giorno della settimana, noi a Firenze siamo arrivati a farne uno più grande il venerdì, da 4-5 anni, un altro è era prima in un, in un giardino di una biblioteca, ora si è spostato in una piazza di un quartiere e, diciamo arriviamo a tre mercati e, attualmente, in tre giorni diversi quello che, che fai di base, ed è un meccanismo che generalmente è ostacolato dentro eh, la grande distribuzione se non fosse per degli obblighi statali di eh, numerazione che poi ti possa far arrivare alla fonte tramite una ricerca informatica de, dell'azienda che ha fatto quello eh, generalmente il parlare al banco e eh, il poi vieni vieni al podere ti faccio vedere come funziona si fa delle giornate aperte siamo lì tra chi si prende questi prodotti normalmente al mercato chi eh, le sta facendo, chi fa le cose simili e quindi può dare una descrizione eh, e può creare dibattito su come le sta facendo eh, una persona, ti conosci così, eh, si aggiungono sul piano cooperativo delle cose che puoi fare insieme e eh, sotto certi aspetti, in, in certi casi, metti da parte quello che è anche... Ehm, il dare un prezzo, cioè, eh, o, o quantomeno gli dai più importanza al prezzo che, che fai. Poi in generale se noi dovessimo stare a vedere di pa farci pagare boh, 10 euro l'ora per tutto quello che facciamo, scusate il gesto, ma proprio, cioè, è impossibile. Se, uno si, se mi volessi fare le pulci non so se arrivo... Uh, due o tre, ecco, non so, uh, è così, ma um, boh, rientra anche in parte in quel cambio di stile di vita. Io nel frattempo sto in un, ora ancora in un posto da paura, eh, bello, mi vivo gli uccellini come mi vivo eh, tantissime forme di vita, mi appaga, quindi Boh, sotto certi aspetti mi van bene 2-3 euro l'ora ma c'ho questo Poi, beh, cosa da valutare ecco. eh, no sono state dette tantissime cose in realtà io provo ad aggiungere ehm, dei commenti un po partendo da, sì, dalla mia esperienza un po da, dalle riflessioni che mi sono venute ascoltando e mh, Intanto, volevo fare una battuta anche se poi avrà un senso con quello che cercherò di dire, ma la faccio così diretta perché, appunto, eh, non mi ricordo scusa il nome perché io sono Nicolò, io sono negata coi nomi, e tu dicevi, appunto, no, il. Um, c'è cioè anche la cura del paesaggio, ci sono tutta una serie di cose, l'altro giorno ero a un convegno appunto, di agronomi e uno diceva, me lo sono annotata, diceva appunto eh, perché noi agricoltori facciamo tutta una serie di servizi invisibili che non hanno mercato, e eh, io ero con un collega marxista e ridendo abbiamo detto beh è un'ottima definizione della riproduzione, E effettivamente è quello, no? E parentesi dentro quel convegno si chiedeva che quei servizi avessero un mercato, no? prima ho citato i servizi ecosistemici e, e ci torno subito perché questa questione del lavoro per me è una questione come dire, che, dovrebbe, cioè, che avete messo a tema e che è centrale, e però appunto il mio ragionamento al di là di questa battuta che adesso provo a recuperare aveva fatto su uh, prima giustamente no, si, anche tu riconfermavi, dicevi ok, quel modello è, è fallito, è fallimentare è fallimentare però occupa uno spazio politico ed economico centrale no? occupa uno spazio politico perché appunto è stato detto no, ehm, eh, io guardavo i dati di un rapporto del CREA del 2021 che dice che cioè, L'1% dei soggetti agricoli in Europa prende la maggior parte dei, dei finanziamenti della PAC. Eh, prima giustamente veniva detto a livello globale: l'80% di chi sfama, le, cioè della merce che arriva sui mercati eh, locali nella maggior parte del mondo è. Eh, eh, prodotta da piccoli agricoltori che però nel loro insieme detengono, questi sono dei dati di Grain, un'associazione che ha lavorato molto su questa questione, che insieme l'80% di questi contadini che tu nominavi detiene meno del 17% della terra agricola e quindi diciamo c'è un problema no, eh, centrale e... Mh, mh, e perché mi venivano in mente questi dati? Scusate, perché eh, in qualche modo quindi questa eh, sorta di eh, nuova scommessa no, che annunciavo anche prima, eh, che, che è probabilmente un'altra sconfitta, cioè sarà un altro fallimento dal punto di vista della capacità di nutrire in maniera sana e egualitaria le persone, però ha un impatto, ed ha un impatto innanzitutto su appunto, sul, sul lavoro e sui lavori che lascia fuori io quando studiavo la questione del land grabbing appunto in, in Africa in Senegal una cosa che eh, mi saltava proprio agli occhi era che rispetto ai piani di sviluppo precedenti eh, il, cioè prima perché land grabbing in quel contesto si inserisce dentro le politiche di sviluppo di sviluppo agricolo e di sviluppo economico, ecco fino a quel momento fino al 2008 quando si parlava di sviluppo agricolo si intendeva nel bene e nel male, spesso nel male, che chi si dovesse sviluppare fossero i piccoli agricoltori, no? cioè in qualche modo erano i piccoli agricoltori che dovevano entrare dentro le grandi catene della distribuzione globale, c'era una centralità del lavoro, perché c'era una centralità dello sfruttamento di questo lavoro, ma c'era. Improvvisamente, l'hai detto anche tu, no? nei processi di espulsione quel lavoro eh, viene meno, e infatti... Mh, questo è importante perché chi lotta per l'accesso alla terra lotta anche per l'accesso al lavoro e lotta anche per un'autonomia nelle forme del lavoro. No? Dentro quelle lotte lì, sono lotte che possono sembrarci molto distanti, ma qui il tema centrale ha a che fare con l'autonomia della riproduzione e non solo de e della produzione. Ma tornando qua in Europa. Scusate se cioè, provo a fare dei collegamenti, poi magari insomma, se non è chiaro mi farete domande. Tornando qua in Europa, quando appunto in quel convegno si parlava di, render, di dare un mercato alla riproduzione, sì. eh, è perché eh, se noi andiamo a vedere qual è il futuro che è realmente, concretamente immaginato per le poche aziende... Cioè, ci, siamo in un processo in Europa in cui le aziende agricole stanno sparendo, anche in Italia ormai... Chi possiede la terra la dà ai contrattisti, ci sono, no? o ci sono delle forme di grande accorporamento della terra, le piccole e medie imprese stanno sparendo, no? parliamo al di là delle, di chi addirittura fa una proposta alternativa. E cosa viene proposto alla piccola e media impresa? Beh, di diventare un'agricoltura multifunzionale, di diventare un agriasilo, un cioè di fare... No? di di fare agriturismo, di fare altro, di fare mille altre cose, ma perché? Perché tu devi fare quattro lavori quando prima ne facevi uno? Beh, Perché quel lavoro lì non ti dà più da vivere, no? Cioè siamo dentro una crisi del lavoro e allora la domanda che voglio, che, che pongo e che mi pongo è ma che paradigma è che, che piano è un piano che non ha nemmeno più al centro lo sfruttamento del lavoro, Ha detto, detto così è una provocazione ovviamente perché tu l'hai ben dimostrato che lo sfruttamento c'è, però diciamo quando prima dicevo no, quel modello è fallito e adesso siamo in qualcosa di un po' diverso, mi sembra che non siamo nemmeno più nell'ambito della promessa, siamo nell'ambito di un sistema che, è, che lavora sul debito. No? che chiede credito alla nostra salute, alle nostre vite, alla nostra riproduzione e che in qualche modo eh, in, in questo essere a debito, essere a credito eh, eh, come dire, da un lato non c'è più una promessa inclusiva e dall'altro toglie e voi l'avete detto molto meglio di me, ogni spazio per l'alternativa quindi sto dicendo delle cose molto banali però diciamo che mi viene da dire una cosa ancora più banale che è che probabilmente al di là delle lotte settoriali che uno può fare siamo dentro una dinamica che può essere risolta solo dentro un processo di convergenza in senso lato perché le forme di, indebitamento, cioè, come dire, di, di, di, di credito che stiamo prestando sono trasversali e, e chiudo dicendo che è appunto un, un... adesso ovviamente perché sono le cose che interessano a me, quindi forse sono di parte, però diciamo io vedo per esempio nella questione della giustizia climatica un elemento in cui queste dinamiche stanno convergendo, no? in cui forse chi lavora nella logistica può trovare uno spazio di confronto e di lotta anche con chi propone, no? non è nella GDO, anzi nella GDO vede un nemico, però allo stesso tempo è dentro questa distruzione del lavoro. Ecco, Chiudo dicendo questo, era una riflessione magari più, più lata, ma avete detto tantissime cose. Quindi. Grazie, grazie mille. Eh, io andrò un po' fuori tema adesso, ne tocco un altro, anche se penso che quest'ultimo sia stato fondamentale, molto interessante, quindi magari anche con le domande dopo ci, ci ritorniamo un attimo, ma eh, riprendo poi anche il concetto di giustizia climatica e dei movimenti. Uh, inizio da, a trattare di una problematica che è sempre più... Eh, al centro del dibattito pubblico che è quello della siccità quindi eh, il problema appunto dell'acqua, della scarsità d'acqua, della scarsità delle piogge che eh, ha già interessato negli anni passati il clima mediterraneo ma non solo insomma che è andata a interferire con tutti quelli che sono i cicli ecologici idrogeologici eh, appunto nostri eh, del territorio. Eh, questa è, è appunto una problematica che si sente in città come in campagna ma in realtà appunto, eh, si tratta di un sintomo che va a colpire in primis appunto, quei territori eh, che hanno a che fare con la terra e che questi cambiamenti poi li, li percepiscono effettivamente, anche questo sarà poi un fattore che andrà ad impattare sul, sul costo, sui prezzi eh, in maniera negativa ma le conseguenze le vedremo eh, sicuramente più avanti. Eh, la risposta del capitale in questi casi quindi a uh, questa problematica problematicità della siccità è ovviamente di tipo tecnico, e quindi eh, si sviluppano le eh, migliori innovazioni tecnologiche digitali per far fronte alla scarsità d'acqua. Eh, mi viene in mente il tema dei bacini idrici, quindi la battaglia che il movimento francese di Soulevement de la Terre, che è nato più o meno due o tre anni fa in Francia, eh, ha proprio. Eh, insomma, eh, selezionato come campo di battaglia questi mega bacini idrici che vengono, eh, che vengono costituiti eh, per raccogliere l'acqua piovana e quindi andando a innescare e interrompere tutto quello che è il ciclo delle eh, falde acquifere che servono però ai piccoli agricoltori locali, infatti poi quell'acqua servirà a chi all'agroindustria e quindi ai, alle monoculture eh, che si sviluppano intorno e non di certo ai piccoli agricoltori che comunque eh, in alcuni casi resistono e continuano ehm, a coltivare in quei territori limitrofi. Eh, anche qui eh, io penso che il movimento eh, sulle mondo della terra si, si, si ponga appunto come problematica cioè come comune determinatore il, quello della giustizia climatica, quindi anche a livello di movimento vedo che penso che si stiano muovendo delle, delle convergenze di cui parlava Maura, eh, non ancora in territorio italiano, però mi sembra che eh, appunto in Francia qualche cosa si stia dando, qualcosa di interessante che proprio eh, va ad abbattere quelli che sono questi sistemi che cercano di dare delle risposte sempre dello stesso tipo che causano sempre gli stessi intoppi no? eh, a chi cerca di invece pro proporre dei modelli alternativi a quelli dell'agroindustria. Eh, quindi mh, lancio un po' questa domanda, questo dubbio che a fronte di questa eh, nuvola oscura diciamo che eh, ormai è un po' imperante dappertutto della siccità della eh, scarsità d'acqua eh, come, come si fa a, eh, a proporre dei modelli alternativi resistenti in tutti i sensi resistenti sia eh, proprio eh, per contrastare questo sistema agroindustriale poi anche per contrastare quella che è una calamità che non è una calamità però eh, se vogliamo più climatica naturale allora beh, ehm, questa questione eh, del cambiamento climatico del, della piovosità eh, è una sfida grossa io faccio ortaggi quindi potete immaginare come vedo, vedo cupo il mio futuro in una zona di collina dove l'acqua è, è sempre è relativamente scarsa non abbiamo falde di profondità né grossi invasi abbiamo delle piccole falde superficiali eh, quello che comunque l'umanità e l'agricoltura contadina di cui noi ci facciamo diciamo, eredi diciamo, e cerchiamo di portare avanti ha sempre fatto, l'agricoltura contadina si adatta, si è sempre adattata ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti anche culturali, anche alla tecnologia che l'uomo ha messo, quello che l'agricoltura industriale non vuole fare è non vuole tenere conto che non può più fare quello che faceva prima e il discorso della piovosità che cala potrebbe dire ok, questo modello era già insostenibile prima a maggior ragione lo sarà con questo tipo di piovosità dobbiamo ancora produrre mais per alimentare maiali per mangiare la carne di maiale quattro volte a settimana a questi costi oppure possiamo immaginarci di produrre cibo per gli umani ridurre l'alimentazione del bestiame ridurre, ecco. questo no, tutto deve essere come prima come quando pioveva Così, eh, come succede eh, che bisogna andare a lasciare come quando nevicava, così bisogna produrre culture rigue, barbabietole, mais e patate bagnando 80 mm al mese come quando c'era l'acqua nelle falde. La falda di pianura di Bologna quest'anno, non, nonostante la posibilità discreta degli ultimi mesi, non ha raggiunto... Quello che aveva l'inverno scorso prima e cioè, le fa di profondità non si sono alimentate qua in montagna vedo da quel che sento dire anche peggio quindi noi dobbiamo ripensare la nostra agricoltura Ripensarla vuol dire eh, utilizzare delle piante che si adattano che sono più resistenti che hanno bisogno di ma maggiori input che hanno, eh, pensate che l'irrigazione è strettamente legata alla concimazione cioè tu più dai azoto alla pianta più dopo li devi dare da bere, devi fare dei frutti grossi così, delle mele grosse così, dei pomodori grossi così, una pianta meno stressata che può produrre un pochino meno, può anche avere un pochino meno acqua, può avere una concimazione meno spinta, può avere una concimazione più organica e la pianta stare in salute nonostante, poi tutti parlo dell'emergenza dell'acqua, ma l'anno scorso anche nelle zone dove c'era l'acqua, il problema non era l'irrigazione, erano le alte temperature. Moltissime culture sono collassate per la temperatura alta. Lì puoi avere l'acqua che vuoi, la frutta si è seccata sugli alberi, le piante sono morte, i pomodori sono marciti, sulle cose, e, e, i meloni sono scottati nei campi, mh, le zucche sono scottate nei campi, delle cose che non si vedevano, cioè si vedono come eventi straordinari. È stata una cosa diffusa in buona parte della penisola. quindi ci fanno credere che con l'acqua e con i soldi del PNR faremo mega invasi e daremo l'acqua a tutti, ma non è così, non, non è sufficiente, sono comunque investimenti, sempre di soldi pubblici, per sostenere il guadagno di pochi facendoci pensare che in realtà servono queste cose per nutrire noi, ma non è così, non è così, è sempre un meccanismo di eh, diciamo, sostenere un sistema che non sta più in piedi, iniettando le risorse facendoci credere che questo è il futuro, come tra l'altro ehm, è la questione un pochino de, de, de, degli OGM, adesso non li chiamano più OGM perché c'è diciamo, una forte contrarietà a livello europeo soprattutto, Su queste cose li stanno chiamando, li chiamano NBT, questa cosa sta passando, una nuova NBT sta New Breeding Technology, comunque una nuova tecnologia di costituzioni di sementi modificate geneticamente che la maggior parte del mondo scientifico dicono sono comunque OGM e stanno spingendo in questa direzione proprio per dire c'è il cambiamento climatico, dobbiamo creare delle piante che resistano, che abbiano bisogno di minori input idrici, eccetera. Quindi l'agricoltura industriale si attacca a tutto, si attacca a qualunque pretesto per sopravvivere drenando risorse pubbliche e facendoci credere che è l'unica agricoltura che può sfavare il mondo, ecco, questo, eh, io sono più preoccupato appunto di questo, che della piovosità che sicuramente c'è, però so che i contadini in tutto il mondo trovano le risorse per, eh, per adattarsi a, ai cambiamenti climatici, alle mille sfighe, già la stessa biodiversità di una piccola azienda è la migliore assicurazione contro questo, io faccio... 30-40 ortaggi in pochi ettari, cosa che un'azienda specializzata ne farebbe due e quindi se ho delle sfighe in un particolare momento dell'anno, pazienza, avrò un po' meno produzione ma riesco a compensare facendo tante cose e non tutte hanno le stesse esigenze. Già questo è una, diciamo, un tipo di agricoltura antieconomica economica e poco specializzata, che però ti in parte tutela. Altra cosa, io per fare un piccolo laghetto, posto che la storia di accumulare acqua piovana lo facciamo da migliaia di anni ed è sensata, Però che per fare un piccolo laghetto di qualche decina o centinaia di metri cubi devo sobbarcarmi una quantità di carte e di costi, come se facessi la nuova diga di Ridracoli, cosa che non è accessibile, e fare un laghetto abusivo adesso c'è il penale, perché c'è il dissesto idrogeologico in collina che è effettivamente è un problema, quindi se ti fanno una foto aerea che hai fatto un laghetto abusivo vai in galera. Quindi, Potrà, I soldi andranno per i grandi bacini, per i consorsi di, di irrigazione, però se il contadino vuole farsi un laghetto per accumulare l'acqua da, dalle grondaie o dal fosso che viene giù dalla collina, è nei guai perché i fondi non li prende, comunque sono più le carte che deve pagare geometri e ingegneri che gli fanno il progetto che il ruspista che gli fa il buco. e quindi l'agricoltura di piccola scala si scontra sempre con un modello che è pensato per altri e non, e non per noi. Sì, ehm, allora la domanda era vasta, cerco di prenderla da dove, da dove riesco perché in realtà sul tema siccità eh, io ho come dire, delle informazioni eh, lo dicevamo prima, non che commentavamo fuori, ehm, sintetica, nel senso che sto, co sto collaborando a un progetto di ricerca di cui non abbiamo ancora i risultati, che interroga la, insieme ad altre colleghe e colleghi, eh, che interroga la, la questione della preparazione al rischio climatico. La preparazione è un nuovo paradigma criticabile dal punto di vista, nel senso che è, è creato dentro. Eh, come dire, gli spazi in cui si sono creati tutti gli altri paradigmi quindi non ha un'intenzione essere innovativo però comunque l'idea che in qualche modo eh, oramai non sia più no? non so se vi ricordate prima si parlava tanto di resilienza poi si è, insomma, ce ne erano vari e adesso c'è questa idea eh, c'è anche un dispositivo europeo su questo che eh, bisogna essere preparati a crisi che arrivano in modalità impreviste, repentine e con dinamiche poco prevedibili. Il Covid è stato uno degli elementi di accelerazione e mh, non importa se ci crediamo o meno a questo paradigma, però il dato interessante è che nel fare ricerca su questo, quello che è venuto fuori è che sostanzialmente, perlomeno nel contesto italiano, questo paradigma non è nemmeno menzionato, nemmeno conosciuto se non in pochissime nicchie ma ecco, lavorando proprio sulla questione della siccità non c'è un piano cioè non c'è un, un, una modalità di pensare in, in, in maniera coordinata no, la questione e, e adesso mi viene da pensare no, alla frase che disse Greta Thunberg, non mi ricordo dove che disse no, the leader are not leading no, I, chi governa non sta nemmeno più governando. Non so se siamo dentro quella questione lì, quello che, eh, che sicuramente siamo, mi sembra che ci siamo dentro un processo di totale normalizzazione del rischio, no? c'è cioè una modalità in cui eh, i rischi che sono socialmente eh, come dire, eh, sì, tecnologiche tecnologicamente ma nel senso eh, rischi che sono socialmente costruiti vengono fatti passare come calamità, come cose normali e in qualche modo no, eh, adesso che non, siamo dentro questa nuova strategia dell'adattamento, quello che citavi tu, no, la questione adesso di creare delle culture che siano adattate eh, in modo da resistere a eh, situazioni climatiche estreme, oppure in minor parte la digitalizzazione come un processo che ottimizzerebbe l'utilizzazione delle risorse, però le domande che non si sentono mai fare è sì ma quando? No? Quando arriverà? Cioè, quando se, uno, qual è la scala temporale di questa visione e due, politicamente, cosa significa essere dentro una dinamica in cui ci si deve adattare ad una vita, cioè a vivere in, in condizioni eh, sostanzialmente nefaste. E, e quindi ecco, io vedo che eh, la, la situazione è, a mio parere, insomma, abbastanza tragica perché in qualche modo non, non esiste, non c'è una, una volontà reale di, di prendere sul serio la questione. e Chiudo dicendo che non c'è perché l'unico modo per farla sarebbe dare uno spazio ad alternative che soluzioni le stanno praticando, che hanno problemi probabilmente di scalarità, che hanno problemi di spazio, che si trovano a praticarle in un sistema che le rende impossibili perché è organizzato su una divisione del lavoro di un certo tipo, su appunto anche una riduzione del potere d'acquisto sistematica e via dicendo. Però ecco, sicuramente come dire, la mia lettura sulla questione della città e l'esempio che tu portavi del, di Soulevemont della Terra, eh, che poi non so se forse lo vuoi spiegare un po' meglio, magari raccontare, non so se... Ehm essere interessante. Ecco, quello loro hanno portato quel tema dentro il dibattito francese in una maniera che secondo me è stata super forte. No, ma penso che lo conosci meglio tu per come ci stai lavorando. No, io niente, solamente una battuta molto veloce, manca l'acqua, però poi per fare la TAV, per fare il TAV, l'acqua c'è sempre, quindi solo qua. No, a me viene da dire delle cose che magari saranno criticabili però eh, faccio questo esempio l'estate scorsa ci sono stati dei provvedimenti dalla provincia di Firenze di interrompere l'irrigazione degli orti eh, del, dei giardini del, delle abitazioni così però nessuno ha parlato a interrompere un giorno a settimana di lavoro delle fabbriche più eh, energivore e, e che utilizzano più acqua eh, nessuno ha, ha messo questo davanti e lì si ritorna a un conflitto che eh, cioè, da una parte c'è un, una soddisfazione dei bisogni ribadisco sempre, lì, che può essere un'autoproduzione eh, e l'utilizzo dell'acqua da parte tua eh, eh, è utile a, a quello, mentre mh, vuoi la salvaguardia del, eh, delle ore di lavoro del, eh, di, e, e di una produzione eh, sul piano industriale, eh, invece ha una precedenza, non va interrotta, perché porta da mangiare, cioè porta del, dei soldi a, ai padroni del, della stessa fabbrica. Comunque si può analizzare sotto mille aspetti, eh, sono mondi che sono in contrasto fra di loro. Cioè, eh, io vi porto l'esempio delle due valli Toscana che sono la Val d'Arno che arriva fino a Pisa e la, la valle che sta tra Prato, Pistoia e Lucca che è la Valdinievole. Eh, in queste due zone ci sono due grandi poli industriali che sono le cartiere e che sono le concerie eh, ci sono tra queste due valli due paludi eh, dove convoglia l'acqua dai rilievi e arriva lì poi rifornisce le, le falde eh, sotterranee, storicamente le fa, cioè, a livello agricolo nella piana anche l'agricoltura industriale non ha una quantità di irrigazione così rilevante, cioè sul numero di, di superficie coltivata, mentre l'utilizzo dell'acqua dalle falde eh, per uso industriale è fortissimo, ah, mh, Lì, io non voglio mettere in contrasto dei mondi però la risorsa è quella eh, quindi eh, in qualche maniera uno la deve pure orientare. Poi io sono d'accordo su quello che diceva Michele dell'adattamento eh, e del far, siccome te hai tanti bisogni fai tante colture per avere una variabilità e se te ne va male tot magari ti può andare meglio qualcos'altro. Quella è una dinamica, la monocoltura sto ragionamento non lo fa, fai 150 ettari di grano, ti va male perché ti arriva una seccata in fioritura a fine aprile, inizi maggio, una gelata e ti basi sui eh, sussidi per calamità che ti dà lo Stato. No, cioè, te hai perso il prodotto, punto. E, quindi da una parte rientra anche quell'aspetto di monocoltura rispetto a eh, una policoltura che si, integra, si integrano varie cose fra di loro, che è più complessa, e nella sistematizzazione eh, di pensiero dell'agroindustria non riescono a rientrare cioè quello che magari un contadino riesce a mettere insieme tra piante, animali, esseri viventi diversi che si combinano dandosi una mano l'agroindustria non riesce a farlo questo è un aspetto di adattamento che gli manca sicuramente in maniera molto forte Vabbè, dico solo per precisare il discorso che Facevo prima, Soulevamon della Terre è un movimento che è nato appunto eh, più o meno due anni e mezzo fa in Francia è nato un po' sulla scia di quello che eh, rimaneva del movimento contro l'aeroporto di Notre-Dame-de-Land una volta chiusa quella battaglia lì, ehm, il resto delle persone attive si è eh, poi costituito in un movimento nuovo con questo nome appunto, e, eh, è interessante perché raccoglie un po' tutto quello che era, un po quello che era nato nel 2019, quindi parte dei movimenti attivi durante il periodo Gilets Jaunes piuttosto che tutte le mobilitazioni climatiche che dopo la pandemia da Covid comunque hanno visto un po' una discesa. Ehm, riesce a mettere insieme diverse, eh, diverse entità, quindi diverse aree del movimento e eh, insieme anche alla Confederazione Paesana, quindi c'è anche una... Un'alleanza che, eh, che si inserisce con eh, chi poi i territori li vive veramente. Una delle principali tematiche eh, e battaglie che loro portano avanti è quella contro l'agroindustria. Le prime mobilitazioni sono state fatte infatti contro Bayer e Monsanto. Eh, Un'altra tematica di cui adesso trattano è quella dell'acqua e eh, appunto i sabotaggi che ripropongono, loro li chiamano disarmamento Ehm, si, si sono rivolti appunto eh, in questo periodo invece ai grandi bacini idrici eh, eh, appunto la peculiarità loro è stata quella un po' di stringere queste alleanze tra movimenti ehm, climatici movimenti sociali e poi anche appunto tutta quella quella lì che è ben radicata e che eh, insomma ehm, comunque è una delle prime frange impattate da questo, da questo sistema. C'è un po' di tempo per delle domande, se volete intervenire anche. anche voi. Se non ci sono domande, che ci sono o se ci sono ultimi commenti anche da parte vostra, domande, elementi da aggiungere. Nel frattempo ricordo anche che eh, di là è in vendita il libro di Maura, che è intitolato non... La terra dentro il capitale, quindi per chi volesse approfondire alcuni di questi temi lo trovate di là. Abbiamo un, una caratteristica, non voglio dargli del difetto, però eh, mentre un capitalista in una qualche maniera ha dei fondi monetari, dice mi serve quello, quello e quell'altro, va avvia e magari in, tempo, in un tempo non troppo lungo riesce a ripagarsi gli investimenti. A, eh, noi abbiamo processi lenti, cioè non, ehm, ci ce ne vuole per costruire, cioè forse si viaggia di una timidezza maggiore, su, su, ehm, anche nell'interfacciarsi a livello di marketing. diciamo. Eh, per cui, eh, no, da un momento all'altro non si fa proprio nulla al mondo eh, invece mettiamo insieme un percorso di cultura condivisa eh, più persone si eh, informano e hanno eh, degli strumenti tra le mani sul come fare sul eh, e poi voglio ricordare una cosa, in Italia c'è il 4% delle persone, se non ricordo male, che sono in agricoltura nella somma di tutte le, eh, le forme di, la, di lavoro dentro l'agricoltura. Queste figure qui sono uno 0,1% di quel 4%, quindi quello che è successo con l'abbattimento della cultura e del saper fare dagli anni 50 in poi e che sono costruzioni di, di cultura di centinaia di anni non lo ricrei in due minuti e nemmeno eh, se rimangono quel numero di persone che, che mh, fanno queste cose se rischiamo di essere più mosche bianche che altro non è che la svoltiamo a nessuno, se eh, ci si organizza, ci si, eh, si punta ad autogestirsi rispetto al sapere, rispetto a darsi una mano rispetto alle risorse, a fare lavori insieme in mutuo aiuto, a trovare i posti per le persone perché creino situazioni nuove, eh, ci colleghiamo in un momento di eh, socialità che è il mercato all'interno di una città per cui c'è un, un modo di, di dare eh, sfogo a quello che diciamo a noi avanza eh, e, e diventa disponibile però sono cose che vanno costruite sono cose che bisogna parlarne io sono felice che, che siamo qua a parlarne però eh, non abbiamo la velocità di, eh, cioè abbiamo tantissima fantasia tantissima creatività chiaramente abbiamo le braccia più che i portafogli pieni e quindi insomma me viene da risponderti così no, comunque, la domanda è, è valida è bella terra terra però come dice Nico appunto i processi di ritorno alla terra per produrre cibo in maniera diversa sono lunghi sono lunghi proprio uno perché è un problema di risorse e di, eh, e di capitale spesso no? tant'è che eh, noi abbiamo tentato a Bologna sempre eh, sull'esempio di, di compagni francesi che sono molto avanti su, su queste robe e, e questa rete che, che noi abbiamo incontrato studiato su, sulle quali abbiamo cercato di, di, di copiare delle cose che si chiama Terre des terra di legami, che raccoglieva proprio per favorire l'insediamento di nuove realtà agricole e rurali nei territori, raccoglieva il risparmio dei cittadini creando una cassa di mutuo soccorso per acquistare terreni da affidare a giovani di realtà rurali, cooperative, anche aziende individuali, finalizzata alla produzione biologica organica di cibo per le comunità. Nel momento in cui tu non lo vuoi più fare, restituisci la terra all'associazione che la fiderà a qualcuno, cioè la terra non più come bene privato di investimento tuo, ma come un bene comune. Ecco. Questa è un, una possibile risposta perché poi la gente, molti ragazzi dicono ah, io voglio fare anch'io, cercano terreni ma poi si scontrano con dei limiti. E comunque questi due percorsi di, eh, diciamo, di costruzione di comunità attorno al cibo, attorno a uno scambio equo non sono così lineari. Cioè vent'anni fa c'è stata un, un, una grossa un grosso avanzamento diciamo, della, della, delle società urbane, i gruppi d'acquisto, gli empori solidali, popolari e il cibo non c'era, cioè non c'erano abbastanza produttori per fornire questa rete qua e noi diciamo sempre che bisogna produrre produttori, cioè non è che possiamo fare tutto loro. ci chiamavano tutti quanti, eravamo dieci gatti e no con calma ci vuole tempo, cioè non è che io voglio ingrandirmi, voglio avere dei vicini, un vecchio motto contadino è cioè meglio avere dei vicini contadini che degli ettari, cioè non è che io voglio eh, impazzire a lavorare da là, però voglio un vicino con cui scambiare attrezzi sapere, competenze, aiuto nei momenti di emergenza e queste sono reti di, diciamo, di solidarietà in campagna che pure bisogna ricostituire, non sono spesso delle volte ancora ci sono, sui territori delle volte si sono disperse, sono state asfaltate da, anche dall'esodo dall delle campagne, la gente se n'è andata, pensate che quando io ho iniziato... Eh, i miei vicini, ma la Coldiretti, la banca del paese dicevano: Ma che state facendo voi negli anni 90? L'agricoltura è finita. Cioè nella mia valle, 40 km da prova, dicevano: l'agricoltura è finita, voi che cacchio pensate di fare? E poi in realtà gli stessi adesso dicono: cazzo, avete fatto un sacco di robe in questi vent'anni la Coldiretti che allora non ci credeva nelle piccole aziende. Contadine hanno aperto no, tutte le loro cazzate campagna amica e tutto questo marketing di finta agricoltura contadina però che gli fa gioco in questo momento qua no, per dire che comunque si tratta di... adesso per esempio noi a Bologna eh, abbiamo 6-7 mercati ci sono due empori solidali so, e eh, in questo momento di crisi, post-covid, eh, inflazione eccetera dal lato del consumo siamo deboli, cioè non c'è abbastanza richiesta per sostenere le, le aziende che, sono, che hanno investito in questo, i contadini anche giorni, quindi non, non corriamo sempre alla stessa velocità, ecco c'è bisogno di, di lavorare un po' insieme in un'ottica proprio di cooperazione, di, di mutuo aiuto, però sono processi lunghi come diceva, però il primo passo è che ho detto te, io al supermercato non ci vado, anche perché e questo è un dato che se ve lo date a leggere nella tabella dei consumi a me fa sempre impressione, cioè la spesa alimentare delle famiglie, guardate un grafico dagli anni 70 ad oggi, tracolla, no? cioè, è vero che l'operaio precario guadagna poco, però quello che spende per mangiare è niente, tutto il resto è altra roba che lo sapete anche voi dove, dove si prende i soldi oltre le bollette, l'affitti, però è tanta altra roba cioè, negli anni 60 una famiglia spendeva il 60% de, del bilancio familiare per dar da mangiare ai figli e tutti quanti adesso spende il 10, il 15 e spesso di roba di bassa qualità quindi quando si, io non sono di quelli che dico cambio la spesa, cambio il mondo però effettivamente qualche domanda anche noi su come orientiamo i nostri consumi e che tipo, con quei pochi soldi che abbiamo, che tipo di economia vogliamo sostenere, vogliamo costruire, ce la dobbiamo fare. Insomma, Penso che questo passaggio all'interno del movimento sia in un'ottica di proprio autogestione della tradizione ecologica, perché la tradizione ecologica che fanno i potenti... Sappiamo dove va, dove va a parare, spesso sono chiacchiere, spesso sono dei progetti insostenibili di riproposizione dell'esistente e basta di sostenere diciamo, forzatamente un sistema alla deriva, dal basso noi dobbiamo fare altro però dobbiamo farlo con le risorse che abbiamo che sono anche i nostri salari, le nostre economie e le nostre relazioni insomma. una battuta che effettivamente mi ha fatto pensare a no, c'è Jason Moore che parla di cheap, di cheap food no? di cibo a basso costo come strutturante la società capitalista salariale effettivamente l'idea che noi possiamo spendere tantissimo per tutta una serie di cose ma il cibo lo dobbiamo pagare poco è strutturante nelle... scusami mi è venuto in mente questo lo dico solo un'ultima cosa Rispetto a questo, perché in, in, in, proprio per questo motivo che il cibo deve costare poco, ehm, l'agroindustria nel senso del sistema agroindustriale, cioè chi produce pane, pasta, prodotti derivati dalle materie prime agricole, ha sempre preteso che queste costassero poco. Di fatto i finanziamenti dell'agricoltura servono per tenere bassi i costi delle materie prime per chi le trasforma e lì c'è il margine. C'è il margine, cioè io non guadagno producendo pomodoro, ma producendo passati pomodoro. Il pomodoro non costa niente. Però la passata magicamente costa totale. Il grano duro non costa niente, però la pasta costa totale. E tornando al discorso, diceva prima lui dell'Ucraina, della guerra, l'anno scorso tutti i miei vicini, cavolo quest'anno con la guerra il grano costerà che culo, Ne ho seminati due ettari in più, no ragazzi, voi avete pagato più il pane, il pane è aumentato il costo al supermercato e non è più sceso, ma il grano quest'anno, se andate a vedere le borse, lo trovate, il prezzo del grano, il listino del grano è uguale, è uguale a quello degli anni prima, non, non si è mosso niente, addirittura quest'inverno è calato di qualche euro al quintale, chi l'ha tenuto dicendo ma... C'è gente che stocca il grano, anche se ne ha delle piccole quantità, aspetta a venderlo, dice, ma magari sa il mercato, presto il grano lo fanno a Chicago, no? la famosa borsa del grano di Chicago, ma ci sarà qualche aggiustamento, sono partite le navi, poi figurati un contadino delle colline, che cazzo ne di sta roba, sperava che a Natale il grano come succedeva, una volta salisse un pochetto, no, è sceso ancora, quindi però supermercati supermercati non mi risulta che il pane sia calato perché il grano invece in qualche parte ucraino o no è arrivato. aggiungo giusto una cosa Lui faceva degli esempi di, di organizzazione di, mh, di socializzazione delle, delle terre e io vi, vi porto un attimo in poche parole quello che eh, è a Mondeggi a, a riguardo dove ci sono eh, quella è una terra pubblica eh, eh, in una situazione informale di organizzazione che è in transizione perché ci sono delle trattative con le istituzioni, però finora qual è stato l'atteggiamento? L'atteggiamento è il posto è grande, ha delle risorse, dei contadini pochi in presidio sul posto non sono sufficienti, nel senso non sono nemmeno ideologicamente accettabili che abbiano tutto questo territorio, distribuiamo distribuiamo la conseguenza è stata che abbiamo non so sono più o meno 140 particelle di oliveta da 35-40 piante in cui socialmente tutti insieme decidiamo come fare ognuno si propone per quanto può fare, c'è chi lo fa da solo, c'è chi è in gruppo Così dipende un po'. Eh, ci sono dei corsi di formazione, eh, ci sono dei lavori che fanno dei singoli per tutti quanti, si fanno delle raccolte di, mh, di, per dei lavori particolari: si fanno delle raccolte di soldi per eh, le spese di frantoio, per le, le reti, degli arnesi collettivi e eh, alla raccolta si mette il prodotto tutto insieme che ti abbia prodotto, che non ti abbia prodotto perché magari c'è il punto sfigato, cioè, eh, l'annata cambia eh, di punto in punto e eh, si stabilisce quanto totalmente abbiamo fatto, si divide per il numero degli olivi e ognuno sa che è quella particella, quell'anno c'hai eh, 10 kg di olio, quell'altro anno ce n'hai 40, fai un po' pari negli anni, Così però, ehm, questo è per dirvi che con eh, un'organizzazione assieme, eh, quelle 300 persone che poi di sicuro se usi, in Toscana magari ci diamo un po' con il polso, però metti che una famiglia con 20 litri eh, da, in 5 persone ci fai l'anno... Eh, abbastanza bene, quindi la l'annata che ti avanza o tu la regali o insomma ci farei qualcosa e lo tieni per l'anno dopo. Non lo so, però si riesce a organizzare un circuito di un migliaio di persone che utilizzano poi quell'olio. Quindi vuol dire che con forme del genere te non stai dando a sardelli, carapelli, eh, robe varie, mm, ti stai facendo un prodotto fatto insieme. Eh, che quindi ha il suo aspetto sociale molto bello e eh, eh, di una qualità alta che non trovi facilmente se non boh, quei prodotti di nicchia o magari ti vendono anche a 25 euro il litro non so, cose del genere poi eh, eh, insomma, hai un bene di consumo invece che... A avere un sistema di... e quel, lì abbiamo delle olivete che sono impostate per non avere lavoro umano, capiamoci, si sono rivoluzionate, eh, quelle sono piantate in, a monocoltura per andare a tagliare con una roba, che, eh, con un macchinario per andarle a scuotere e dopo 30 anni radere tutto per ri, ripiantarle, ri, cioè, quella è l'impostazione, non è cambiata, si è riportata una forma dove il lavoro umano c'è e insomma quello è un modo per cambiare dall'agroindustria all'essere eh, contadini e per accedere a, de, a dei beni. Poi nel senso abbiamo occupato una terra per fare questo, non è banale, si può, ci sono altre forme, eh, però con l'organizzazione ci si può arrivare. Se non ci sono altre domande chiudiamo qui, anche se appunto rimangono tutti qui se volete poi parlarli anche più tardi e vi ringraziamo per essere qui, ringraziamo tantissimo eh, voi quattro per i contributi.